Io ho scelto di utilizzare questo filato della Alice SAL. Questo è un acrilico 95% acrilico e 5% lurex. Quindi va lavorato con l'uncinetto del 3, 3, metti. Infatti io lavorerò il mio, il mio progetto con l'uncinetto del 3, e o con i ferri del 3 allora questo dicevo che è un acrilico è un, un gomitolo da 100 grammi ed è 460 metri è morbidissimo a me piace tanto sono molto soddisfatta anche perché ho avuto modo di lavorare eh, di fare altri progetti con questo filato e devo dire che mi trovo bene e sono, sono molto soddisfatta ora perché ma diciamo vuole vuole acquistare il mio stesso filato e vuole ottenere lo stesso risultato del mio progetto sotto il video vi lascio il link della pagina facebook della merceria di giuseppe coletti dove ho acquistato il mio filato Lì troverete oltre a questo colore troverete eh, diciamo altri colori devo dire che sono uno più bello dell'altro infatti io piano piano li sto provando tutti ok allora ehm, detto questo possiamo iniziare eh, con la lavorazione della nostra maglia a dopo ciao allora per quanto riguarda la misura io oggi farò una taglia 44 quindi metto su con il mio filato e con l'uncinetto del 3 e mezzo metto su 120 catenelle lavorando su un multiplo di 6 di 6 catenelle allora noi lavoreremo la tecnica del top down quindi partiamo dal collo e, allora innanzitutto bisogna, bisogna prendere la circonferenza facciamo conto che questo è un collo ecco dobbiamo prendere la circonferenza del sottocollo ok prendendo la circonferenza facciamo le catenelle fino ad arrivare alla nostra misura ai nostri centimetri però calcolando sempre il multiplo cioè dobbiamo calcolare il multiplo di 6 catenelle ok quindi eh, allora io facendo 120 catenelle avrò eh, 20 motivi e quindi eh, metterò i miei punti in questa maniera farò 4 davanti 4 dietro 4 per ogni manica e qui farò gli aumenti quindi inizierò facciamo conto che parto da qui parto dall'aumento quindi no no non inizio dal motivo ma inizio già da un angolo e faccio aumento poi 1 2 3 4 motivi il quinto motivo faccio l'aumento, poi 1-2-3-4. Quinto motivo aumento, 1-2-3-4. Quinto motivo aumento, ok. Quindi ripeto: per chi vuole una taglia più grande, deve aggiungere 6 catenelle. Quindi 6 catenelle davanti, 6 catenelle dietro, 6 catenelle per ogni spalla e quindi deve aggiungere 24 catenelle vogliamo una taglia più grande invece della 44 vogliamo una 46 quindi dobbiamo fare 120 più 24 quindi dobbiamo iniziare con 144 catenelle per chi vuole una taglia più piccola ovviamente deve diminuire deve togliere le catenelle quindi da 120 catenelle deve togliere 24 ok tutto qua ok allora detto questo adesso possiamo iniziare a lavorare del numero 3 e mezzo ho fatto 120 catenelle che adesso chiudo a cerchio quindi giro le catenelle. Tutte sul dritto e chiudo qui sulla prima catenella. Faccio una maglia bassissima così adesso faccio 3 catenelle che sono la prima maglia alta, rientro nella stessa maglia, e faccio una maglia alta. 2 catenelle di separazione, rientro ancora 2 maglie alte 1 2, adesso salto 2 maglie di base, vado nella terza e faccio una maglia alta, salto ancora 2 maglie, vado nella terza maglia e lavoro 2 maglie alte quindi lavoro nella stessa maglia di base 2 catenelle rientro 2 maglie alte 1 2 salto 2 maglie vado nella terza maglia e lavoro una maglia alta ancora salto 2 maglie vado nella terza maglia e lavoro 2 maglie alte 12 2 catenelle di separazione rientro nella stessa maglia e lavora ancora 2 maglie alte 12 quindi ancora salto 2 maglie vado nella terza maglia e lavoro una maglia alta Così, quindi dobbiamo andare avanti così per tutto il giro allora io ho fatto 120 catenelle e in queste 120 catenelle io devo ottenere 20 motivi in tutto stiamo lavorando su un multiplo di 6 catenelle quindi dobbiamo ottenere 1 2 3 4 5 6 20 di questi motivi di questi ventaglietti va bene quindi andiamo avanti così per tutto il giro finito il giro io ho già impostato i miei marcapunti quindi ho fatto il davanti e il dietro le spalle allora qui è dove noi finiamo il, il giro si finisce e si ricomincia da qui quindi qui ho messo un marcapunti da qui inizio a fare il primo angolo il primo aumento quindi poi conto qui ho messo il marcapunti 1 2 3 e 4 nel quinto ho fatto un altro um, ho messo un altro marca punti per formare l'angolo poi dopo l'angolo conto 1 2 3 4 allora metto più in qua ho contato 1 2 3 4 e nel quinto un marca punti poi 1 2 3 4 qui ho messo ancora un marcapunti punti e poi ancora 1 2 3 4 e siamo alla fine ok quindi 1 2 3 4 1 2 3 4 per le spalle 1 2 3 4 5 con i marcapunti punti sono 1 2 3 4 5 e 6 1 2 3 4 5 e 6 qui con i marca punti però al centro abbiamo 1 2 3 4 motivi ok quindi io ho, ho impostato diciamo i punti in questa maniera per formare il, eh, il davanti il dietro e le spalle ripeto abbiamo 20 motivi quindi abbiamo fatto 1 2 3 4 scusate 1 2 3 e 4 marca punti 1 2 3 4 e nel quinto marca punti 1 2 3 4 e nel quinto marca punti 1 2 3 4 e qui abbiamo il marca punti ok adesso io chiuso a c'è cioè, cioè scusate nella terza catenella iniziale quindi con delle maglie bassissime lo rifaccio così lo rifaccio allora con delle maglie bassissime e chiudo nella terza allora nella terza catenella iniziale così allora avvicino poco poco altrimenti poi troppo vicino da fastidio allora con delle maglie bassissime arrivo dentro l'archetto quindi qui inizio a fare il primo angolo lavoro 3 catenelle che sono la prima maglia alta rientro e lavoro un'altra maglia alta ora 2 catenelle di separazione rientro e faccio una maglia alta 2 catenelle di separazione 1 2 rientro lavoro ancora una maglia alta faccio 2 catenelle di separazione rientro 2 maglie alte 1 2 così allora ho fatto 2 maglie alte 2 catenelle di separazione sono rientrata nell'archetto e ho fatto una maglia alta 2 catenelle di separazione rientro maglia alta ancora due catenelle di separazione rientro 2 maglie alte così adesso qui abbiamo la maglia alta quindi dobbiamo fare delle maglie alte in costa davanti vado sotto la maglia alta in questa maniera prendo il filo e faccio una maglia alta in costa adesso vado qui e lavoro 2 maglie alte allora, 1 2 2 catenelle rientro 2 maglie alte 1 2 abbiamo qui la maglia alta lavoriamo una maglia alta in costa davanti andiamo nel prossimo ventaglietto e lavoriamo 2 maglie alte 1 2 2 catenelle e 2 maglie alte. Qui abbiamo la maglia alta e lavoriamo una maglia alta in costa davanti. Quindi, qui noi abbiamo il ventaglietto: prima e dopo il ventaglietto dobbiamo fare il maglia alta in costa davanti. vado nel ventaglietto e faccio 2 maglie alte 1 2 catenelle rientro 2 maglie alte 1 2 maglia alta in costa davanti arrivo all'angolo così lo rifacciamo insieme qui abbiamo il ventaglietto il lavoro 2 maglie alte 1 2, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte 1 2 maglia alta un costa davanti. Quindi qui siamo di nuovo uh, nell'angolo dove dobbiamo fare gli aumenti. Allora vado nell'archetto e lavoro 2 maglie alte 1 2 2 catenelle rientro maglia alta 2 catenelle di separazione rientro maglia alta 2 catenelle di separazione rientro e lavoro 2 maglie alte 1 2 e abbiamo fatto di nuovo l'angolo così adesso abbiamo qui la maglia alta e quindi lavoriamo la maglia alta in costa davanti andiamo nel prossimo ventaglietto e lavoriamo 2 maglie alte 2 catenelle rientro 2 maglie alte e andiamo avanti fino ad arrivare all'angolo vi faccio vedere ecco questo è quello che abbiamo fatto qui abbiamo l'angolo abbiamo i nostri ventaglietti qui abbiamo l'angolo abbiamo fatto di nuovo l'angolo adesso dobbiamo lavorare qui arriviamo qui e facciamo di nuovo l'angolo fino ad arrivare alla chiusura quindi andiamo avanti ci ritroviamo qui alla chiusura il giro adesso vado a chiudere nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima adesso. Andiamo all'interno delle due catenelle. Con delle maglie bassissime. Facciamo 3 catenelle che sono la prima maglia alta prendo un po di filo sono qua allora dicevo ho fatto 3 catenelle sono la prima maglia alta rientro e faccio una maglia alta 2 catenelle 1 2 rientro 2 maglie alte 1 e 2 quindi nell'archetto sono entrato ho fatto 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte adesso vado qui nell'archetto qui abbiamo una maglia alta 2 catenelle una maglia alta quindi vado dentro l'archetto e lavoro una maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta vado qui nel prossimo archetto lavoro 2 maglie alte 2 catenelle rientro 2 maglie alte 1 2 così adesso facciamo la maglia alta quindi qui abbiamo la maglia alta in costa davanti e lavoriamo la maglia alta in costa davanti lavoriamo i ventaglietti e arriviamo qui dove abbiamo il prossimo aumento quindi faccio il primo faccio 2 maglie alte 2 catenelle 1 2 rientro 2 maglie alte 1 2 qui abbiamo la maglia alta in costa davanti e lavoriamo una maglia alta in costa davanti andiamo avanti a lavorare fino a qui al prossimo aumento sono arrivata qui dove abbiamo l'angolo quindi rifacciamo insieme l'angolo allora entro nel primo archetto faccio due maglie alte 1 2 2 catenelle rientro 2 maglie alte 1 2 abbiamo fatto un ventaglietto vado qui dove abbiamo una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta quindi vado nell'archetto e lavoro una maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta andiamo nel prossimo archetto qui abbiamo una maglia alta 2 catenelle e 2 maglie alte quindi vado nell'archetto e lavoro 2 maglie alte 2 catenelle rientro 2 maglie alte e quindi questo è diciamo l'aumento quindi abbiamo fatto due maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte nel primo archetto Siamo poi Passiamo nel secondo, archetto, facciamo una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta, andiamo nel terzo archetto, 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte. Adesso facciamo la maglia alta in costa davanti. E qui andiamo avanti, a lavorare normalmente quindi facciamo solo. 2 maglie alte 1 2 2 catenelle rientro 2 maglie alte 1 2 e la maglia alta in costa davanti e ripetiamo fino ad arrivare al prossimo aumento così vi faccio rivedere l'angolo ok quindi vado qui nel primo archetto lavoro 2 maglie alte 1 2 2 catenelle rientro 2 maglie alte 1 2 vado qui dove abbiamo la maglia alta a 2 catenelle e una maglia alta entro e lavoro una maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta vado qui nel prossimo archetto e lavoro 2 maglie alte 2 catenelle rientro 2 maglie alte maglia alta incosta davanti e adesso andiamo avanti fino ad arrivare alla fine del giro quindi qui dobbiamo fare ancora un aumento e poi chiudiamo eh, arriviamo alla fine del giro ok ci troviamo alla fine allora vado qui ho fatto la mia maglia alta in costa davanti quindi vado qui nella terza catenella e chiudo con una maglia bassissima allora adesso facciamo entriamo qui nell'archetto con delle faccio delle maglie bassissime dentro qui nell'archetto faccio 3 catenelle rientro e faccio una maglia alta quindi 3 catenelle come sempre sono la prima maglia alta sono rientrato fatto una maglia alta adesso 2 catenelle rientro 2 maglie alte allora 1 e 2 adesso, qui, dove abbiamo le due maglie alte qui abbiamo due maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte. Qui abbiamo una maglia alta andiamo sulla seconda e facciamo una maglia alta costa davanti vi faccio rivedere qui abbiamo lo chiamo ventaglietto non so come chiamarlo quindi lo chiamo ventaglietto abbiamo due maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte quindi io vado sulla seconda maglia alta del ventaglietto e faccio una maglia alta in costa davanti così adesso vado nell'archetto e lavoro 2 maglie alte 2 catenelle rientro 2 maglie alte 1 2 adesso qui abbiamo di nuovo il ventaglietto quindi vado sulla prima maglia alta faccio una maglia alta in costa davanti così vado nell'archetto delle due catenelle e lavoro 2 maglie alte 2 catenelle rientro 2 maglie alte 1 2 così e adesso vado avanti qui abbiamo la maglia alta in costa davanti e lavoro una maglia alta in costa davanti Vado avanti poi a lavorare i ventaglietti normalmente, quindi facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, maglia alta in costa davanti e vado avanti fino qui all'angolo. Quindi ci ritroviamo qui, facciamo di nuovo insieme l'angolo. Qui all'angolo. Allora vado dentro l'archetto e lavoro 2 maglie alte 1 2 2 catenelle, rientro 2 maglie alte 1 2. Quindi qui abbiamo l'archetto saltiamo la prima maglia alta del dell'archetto andiamo sulla seconda e facciamo una maglia alta un costo davanti così adesso entriamo nell'archetto dove abbiamo una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta quindi lavoriamo 2 maglie alte 1 2 2 catenelle rientro 2 maglie alte 1 2 quindi qui abbiamo l'archetto abbiamo due maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte io vado sulla prima maglia alta del ventaglietto quindi vado nella prima e faccio una maglia alta in costa davanti entro nell'archetto e lavoro 2 maglie alte 2 catenelle rientro 2 maglie alte ok abbiamo fatto il secondo aumento così E adesso andiamo avanti a lavorare fino ad arrivare al prossimo aumento quindi lavorate i ventaglietti qui fate di nuovo l'aumento lavorate i ventaglietti fate l'aumento ok e ci ritroviamo alla fine del giro quindi dovete fare ancora uno un aumento un aumento e poi arrivate qui alla fine ci ritroviamo qui giro come sempre vado a chiudere nella terza catenella qui nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima allora Faccio delle maglie bassissime e arrivo all'interno dell'archetto delle due catenelle. Quindi faccio 1-2-3 catenelle, rientro. Maglia alta, 2 catenelle, rientro e faccio una maglia alta. Qui abbiamo la maglia alta in costa davanti. Quindi lavoro la maglia alta in costa davanti. Vado nell'archetto e lavoro 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1, 2. Qui abbiamo la maglia alta in costa davanti quindi lavoriamo la maglia alta in costa davanti andiamo avanti a lavorare 2 maglie alte 2 catenelle rientro 2 maglie alte ecco adesso andiamo avanti a lavorare al prossimo archetto quindi abbiamo fatto le due maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte adesso lavoro una maglia alta in costa davanti vado nel ventaglietto seguente e lavoro 2 maglie alte 2 catenelle rientro 2 maglie alte 1 2 e vado avanti fino al prossimo qui aumento lo facciamo insieme e poi proseguite fino alla fine del giro quindi adesso vado avanti arrivo qui vi faccio rivedere di nuovo come si lavora l'angolo e poi arrivate alla fine da sole allora sto lavorando i miei ventaglietti quindi vado qui questo qui è, è, è diciamo l'angolo che adesso noi stiamo stiamo costruendo un motivo un motivo in più qui quindi abbiamo la maglia alta in costo davanti maglia alta in costa davanti e questo è un altro motivo che poi andrà a crescere allora vado qua nel ventaglietto nelle due catenelle lavoro due maglie alte 2 catenelle, rientro 2 maglie alte 1 2 qui abbiamo la maglia alta in costa davanti e lavoro la maglia alta in costa davanti vado qui nell'archetto e lavoro allora, scusate un attimo che mi 2 maglie alte 1 2 2 catenelle e 2 maglie alte 1 2 e qui lavoriamo la maglia alta in costo davanti vado nell'archetto lavoro 2 maglie alte 1 2 2 catenelle rientro 2 maglie alte così quindi adesso andiamo avanti fino alla fine del giro ok giro chiudo nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima allora adesso dobbiamo fare quello che abbiamo fatto all'inizio allora qui io lavoro faccio le maglie bassissime faccio 3 catenelle rientro 2 maglie alte 2 catenelle rientro 2 maglie alte vado qui dove abbiamo la maglia alta in costa davanti e lavoro una maglia alta in costa davanti qui siamo al centro dove abbiamo uh, gli aumenti allora dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto all'inizio vado nell'archetto e lavoro 2 maglie alte 12 2 catenelle rientro una maglia alta 2 catenelle rientro una maglia alta 2 catenelle rientro e lavoro 2 maglie alte quindi sto sto ripetendo questo che abbiamo fatto all'inizio il primo aumento adesso lavoro la maglia alta in costo davanti e continuo a lavorare i ventaglietti 2 catenelle rientro 2 maglie alte 12 maglia alta in costa davanti, quindi lavoro i ventaglietti fino ad arrivare qui, dove dobbiamo fare il secondo aumento, quindi, qui lavoriamo normalmente, ci ritroviamo qui. Al prossimo aumento e al centro, dove dobbiamo fare l'aumento. Quindi, sto facendo il mio ventaglietto, la maglia alta costa davanti e qui adesso dobbiamo iniziare a fare di nuovo l'aumento quindi facciamo 2 maglie alte 12 2 catenelle rientro maglia alta 2 catenelle rientro alta ancora 2 catenelle rientro ancora nell'archetto e lavoro 2 maglie alte 12 allora ripeto sono entrata nell'archetto e ho fatto 2 maglie alte 2 catenelle una maglia alta 2 catenelle 1 maglia alta 2 catenelle 2 maglie alte quindi stiamo ripetendo quello che abbiamo fatto qui? Al primo eh nel primo aumento, quindi facciamo 1, 2, facciamo il primo aumento, facciamo il secondo, e nel terzo giro dell'aumento, dobbiamo rifare la maglia alta in costa davanti, ok. Quindi man mano che si allarga il lavoro noi andiamo a formare dei motivi aumentano questi motivi dove abbiamo la maglia alta ventaglietta e maglia alta in costo davanti ok quindi dobbiamo andare avanti così fino ad arrivare alla nostra misura per poi chiudere formare lo spazio per le maniche allora io adesso farò eh, diciamo farò insieme a voi questi, eh, questi giri e fino ad iniziare qui il primo punto a maglia alta in costa davanti, quindi vado, vado avanti insieme a voi, ok. Quindi vi faccio rivedere di nuovo tutti i giri e poi andate avanti da sole fino ad arrivare, come dicevo prima, e alla misura dei nostri alla misura dello scalfo. Ecco per chiudere, poi facciamo le maniche, ok. Allora abbiamo fatto qui l'aumento adesso dobbiamo continuare qui a lavorare la maglia alta in costo davanti e il ventaglietto 2 maglie alte 2 catenelle di separazione 2 maglie alte 1 allora, 2 una maglia alta in costa davanti ok quindi andiamo andata avanti e ci ritroviamo alla fine del giro alla fine del giro chiudo qui nella terza catenella iniziale faccio una maglia bassissima adesso con delle maglie bassissime arrivo all'interno dell'archetto di 2 catenelle così faccio 3 catenelle rientro faccio una maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta 1 2 vado qui dove abbiamo la maglia alta in costa davanti e lavoro una maglia alta in costa davanti vado nell'archetto qui abbiamo due maglie alte 2 catenelle è una maglia alta quindi vado nell'archetto delle due catenelle e lavoro due maglie alte scusate allora due maglie alte 12 2 due, due catenelle e due maglie alte 1 2 vado qui nell'archetto centrale faccio una maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta e adesso vado qui nell'archetto seguente qui abbiamo un ventaglietto quindi facciamo 2 maglie alte 2 catenelle rientro 2 maglie alte 1 quindi stiamo ripetendo gli aumenti che abbiamo fatto all'inizio. Qui abbiamo una maglia alta in costo davanti, facciamo la maglia alta in costo davanti. Adesso lavoriamo i ventaglietti, lavoriamo qui le maglie come si presentano. Quindi lavoriamo due maglie alte all'interno dell'archetto: dell 2 catenelle, rientro due maglie alte, qui abbiamo la maglia alta in costa davanti e lavoriamo la maglia alta in costa davanti e andiamo qui a lavorare nell'archetto. E 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte e arriviamo qui dove dobbiamo fare ancora. Dobbiamo fare l'altro aumento, ok? Quindi andiamo avanti, arriviamo qua. Arrivata qui all'angolo dove dobbiamo fare l'aumento, facciamo due maglie alte nel primo archetto, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, 1, 2, vado nell'archetto seguente, faccio, scusate, avvicino un pochino, nell'archetto seguente lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta archetto seguente 2 maglie alte 1 2 2 catenelle rientro nell'archetto e lavora ancora 2 maglie alte 1 2 andiamo qui dove abbiamo la maglia alta in costa davanti e lavoriamo la maglia alta in costa davanti e adesso lavoriamo tutti i ventaglietti lavoriamo tutte le maglie così come si presentano arriviamo qui facciamo di nuovo il l'aumento e andiamo avanti così fino alla chiusura del giro ok quindi ci troviamo alla chiusura vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima adesso faccio ancora una maglia bassissima ancora un'altra maglia bassissima vado qui nell'archetto delle due catenelle e faccio una maglia bassissima quindi 3 catenelle che sono la prima maglia alta rientro e faccio una maglia alta quindi abbiamo due maglie alte 2 catenelle rientro 2 maglie alte allora 1, 2, una maglia alta in costa davanti Andiamo qui nell'archetto, quindi qui abbiamo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, quindi vado nell'archetto il lavoro 2 maglie alte 1 2, allora 2 catenelle, rientro 2 maglie alte. Adesso qui dove abbiamo fatto Ehm, le due maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte insomma in questo ventaglietto andiamo qui sulla seconda maglia alta e facciamo una maglia alta in costa davanti così adesso andiamo nell'archetto allora scusatemi un attimo che controllo quindi vado nell'archetto e lavoro 2 maglie alte 1 2 2 catenelle rientro 2 maglie alte 1 2 quindi qui abbiamo 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte vado sulla prima maglia alta qui faccio una maglia alta in costa davanti, così vado nell'archetto e lavoro 2 maglie alte 2 catenelle rientro 2 maglie alte 1 2 E adesso maglia alta Allora sì, maglia alta in costo davanti Così E adesso andiamo avanti a lavorare il tutto questo pezzo, quindi il davanti o il dietro che poi sono uguali. E arriviamo qui all'angolo, e vi faccio rivedere di nuovo come quello che dobbiamo fare. Ok, quindi adesso abbiamo fatto la maglia alta in costa davanti. Vado nell'archetto, lavoro 2 maglie alte 2 catenelle, rientro 2 maglie alte maglia alta in costa davanti. così quindi andiamo avanti e ci ritroviamo qui quasi all'angolo quindi ho fatto il mio ventaglietto maglia alta in costa davanti adesso due maglie alte allora scusate dicevo 2 maglie alte 1 2 2 catenelle rientro 2 maglie alte 1 2 quindi qui sulla seconda maglia alta del ventaglietto facciamo una maglia alta in costa davanti così adesso andiamo nell'archetto e facciamo nell'archetto dove abbiamo fatto una maglia alta 2 catenelle una maglia alta quindi vado all'interno dell'archetto il lavoro 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte una maglia alta in costa davanti qui abbiamo un ventaglietto quindi vado sulla prima maglia alta e faccio una maglia alta in costa davanti adesso lavoro le due maglie alte all'interno dell'archetto delle due catenelle faccio 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte adesso maglia alta in costa davanti così quindi adesso dobbiamo ripetere questi giri fino ad arrivare ehm, allo scalfo quindi poi siamo pronte per chiudere e formare le eh, le maniche ok quindi adesso dovete ricominciare adesso dobbiamo fare allora facciamo l'ultimo giro insieme e poi ricominciate dove abbiamo fatto da qui dove abbiamo fatto due maglie alte 2 catenelle e una maglia alta sempre all'interno dello stesso archetto ok quindi adesso andiamo avanti poi ci ritroviamo alla fine del giro ricominciamo il prossimo giro e poi andato avanti da sole vado a chiudere nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima con delle maglie bassissima arrivo all'interno del primo qui dell'archetto faccio 3 catenelle che sono la prima maglia alta rientro lavoro ancora una maglia alta 2 catenelle rientro 2 maglie alte adesso dobbiamo lavorare tutti i ventaglietti quindi qui facciamo la maglia alta in costa davanti andiamo nel prossimo ventaglietto e lavoriamo 2 maglie alte 2 catenelle e rientro e lavoro ancora 2 maglie alte maglia alta in costo davanti andiamo nel prossimo ventaglietto e lavoriamo 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte maglia alta in costa davanti prossimo ventaglietto lavoriamo 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte maglie alte, alte in costa davanti e andiamo avanti così per tutto il giro quindi dobbiamo lavorare tutti i ventaglietti in ogni archetto in ogni quindi in ogni ventaglietto lavoriamo 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte per tutto il giro così giro quindi adesso vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale con delle maglie bassissime arrivo nell'archetto lavoro 3 catenelle che come sempre sono la prima maglia alta rientro faccio una maglia alta 2 catenelle e 2 maglie alte maglia alta in costa davanti andiamo qui e facciamo due maglie alte 12 2 catenelle rientro 2 maglie alte abbiamo fatto il secondo ventaglietto maglia alta in costo davanti ecco adesso qui siamo al centro quindi facciamo entriamo nell'archetto e lavoriamo due maglie alte quindi stiamo ricominciando a fare l'aumento 2 catenelle una maglia alta 2 catenelle rientro una maglia alta 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, vado qui e lavoro una maglia alta in costa davanti. Quindi adesso abbiamo iniziato di nuovo l'aumento e quindi da qui in poi andate avanti da sole, ok? fino, ripeto, fino ad arrivare allo scalfo. Quindi man mano che andiamo avanti lo provate e quando arrivato allo scalfo allora vuol dire che siete pronti per chiudere per formare lo spazio per le maniche ok quindi ci ritroviamo quando abbiamo raggiunto l'altezza per lo scalfo quindi sarà intorno ai 18 20 22 cm va bene a volte anche più comunque eh, diciamo che la misura dello scalfo all'incirca è dai 18 ai 20 22 cm. Ok, a dopo allora, io sono arrivata alla mia misura, la mia lunghezza e sono pronta per chiudere qui e formare lo spazio per le braccia. Allora, la mia misura è 21 centimetri. Voi provate, provatelo, e quando siete sicure che siete arrivata alla vostra misura, allora siete pronti per chiudere. Ok, allora io ho iniziato, ho finito il giro ho già iniziato il mio giro e sono arrivata qui proprio qui dove abbiamo l'angolo quindi ho fatto il mio ventaglietto la mia maglia alta in costa davanti e adesso lavoro qui sono proprio al centro e lavoro due maglie alte e adesso vado qua prendo l'altro angolo lavoro qui al centro dove abbiamo i tre ventaglietti vado qui al centro e lavoro 2 maglie alte non faccio le due catenelle di separazione così e adesso vado avanti vado avanti a lavorare fino a fino ad arrivare al prossimo angolo allora sto lavorando vado veloce perché sto lavorando i ventaglietti tante volte mi dite che vado troppo veloce però io vado veloce quando già il punto ve l'ho fatto vedere allora qui ho chiuso quindi ho fatto nel primo angolo al centro ho fatto due maglie alte quindi poi ho unito e due i due angoli e con due maglie alte va bene non ho fatto le catenelle di separazione solo due maglie alte in ogni foro adesso vado avanti lavoro tutta questa parte fino ad arrivare qui per chiudere gli altri angoli va bene quindi adesso vado avanti e ci troviamo quando dobbiamo chiudere ok così all'angolo adesso chiudo i due angoli quindi faccio sono qui al centro faccio due maglie alte prendo l'altro angolo e vado proprio qui al centro qui entro nel foro e faccio due maglie alte così adesso vado avanti a lavorare allora io non faccio le catenelle per chiudere lo scalfo perché non ne ho bisogno perché ha bisogno delle catenelle le può aggiungere 6 catenelle o 12 catenelle dipende eh, la larghezza eh, del braccio ok a me va bene così io non metto non aggiungo le catenelle chiudo solo i due angoli allora adesso andiamo avanti faccio vedere ok abbiamo chiuso qui abbiamo chiuso gli scalfi quindi adesso non ci resta che lavorare sempre a giro quindi non dobbiamo più da adesso in poi non dobbiamo più aumentare quindi dobbiamo lavorare sempre a giro i nostri motivi Okay, dobbiamo lavorare sempre ventaglietto maglia alte in costa davanti, ventaglietto, ma maglie alte in costa davanti, allora, io adesso vado avanti e, e poi qui lavoriamo insieme dove abbiamo unito. Ok. Quindi adesso vado avanti e poi ci ritroviamo qui. Dove abbiamo appena unito, Lata qui dove abbiamo chiuso due estremità quindi vado qui proprio al centro e lavoro un ventaglietto così 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte proprio passo sotto le maglie e qui abbiamo la maglia alta in costa davanti e quindi lavoro la maglia alta in costa davanti ecco e andiamo avanti così quindi adesso lavoriamo e facciamo la stessa cosa da questa parte quindi adesso faccio lavoro tutta questa parte arrivo qui e lo facciamo di nuovo insieme e poi andato avanti da sole a lavorare sempre a giro ok fino alla lunghezza che desiderate Quindi adesso vado avanti ci ritroviamo lì all'angolo arrivata qui dove abbiamo unito i due lati allora qui ho fatto il mio ventaglietto 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte faccio la mia maglia alta in costa davanti e qui dove abbiamo unito abbiamo fatto due catenelle eh, 2 maglie alte nel primo ventaglietto e poi e poi ci siamo allacciate qui nel secondo nell'angolo eh, nella parte dietro con altre due maglie alte quindi adesso io vado qui sotto le maglie e lavoro un ventaglietto in questa maniera faccio 1 2 2 catenelle vado ancora e faccio due maglie alte così qui abbiamo la maglia alta in costa davanti e facciamo una maglia alta in costa davanti così e andiamo avanti adesso a lavorare ventaglietti ventaglietto maglia alta in costa davanti ventaglietto maglia alta in costa davanti così 2 catenelle rientro 2 maglie alte e maglia alta in costa davanti ok quindi adesso vado avanti e ci ritroviamo qui e qui lo facciamo di nuovo insieme ok sono qui dove abbiamo unito i due i due lati il davanti e il dietro quindi ho fatto il mio ventaglietto la maglia alta in costa davanti adesso vado qui al centro delle maglie alte e lavoro 2 maglie alte 2 catenelle rientro 2 maglie alte: 1 2 e una maglia alta qui abbiamo la maglia alta in costa davanti quindi lavoro la maglia alta in costa davanti, così, e vado avanti a lavorare i ventaglietti. ok ecco qua quindi adesso non dobbiamo fare altro che lavorare sempre a giro va bene fino alla lunghezza desiderata poi ci ritroviamo per fare le maniche e facciamo anche o, o un bordino o un collo ancora devo decidere se voglio fare un collo alto oppure lasciare così e fare un bordino deciderò più avanti man mano che lavoro poi deciderò quindi adesso andiamo, andiamo avanti poi ci ritroviamo per fare le maniche io sono andata avanti vi faccio vedere la lavorazione devo ancora continuare perché ancora eh, diciamo è ancora un po corto il maglioncino comunque a chi piace può continuare e fare un vestitino eh, il punto è veramente bello e quindi io penso che un vestitino viene veramente veramente bello. Allora, dicevo, ho continuato nel frattempo ho fatto anche una manica. Ho fatto una manica abbastanza lunga, anche perché a me d'inverno piacciono le maniche lunghe che mi coprono un po' le mani questo comunque è a scelta che piace la manica cioè la manica lunga giusta o chi la vuole un pochino più lunga comunque è a vostra scelta come volete la manica allora nel frattempo dicevo che ho fatto la manica adesso eh, sono andata diciamo avanti per quanto riguarda la lunghezza vi faccio vedere come iniziare la manica la manica è molto semplice perché dobbiamo solo riprendere la lavorazione che abbiamo lasciato in sospeso quindi si riprendono i ventaglietti e le maglie alte in costa davanti niente di più semplice allora prendo il filo vado qui nel primo ventaglietto qui di qua ho il primo ventaglietto entro prendo il filo inizio con 3 catenelle che sono la prima maglia alta rientro 2 maglie alte allora nelle maniche io faccio una, una catenella di separazione nel ventaglietto nella maglia invece abbiamo lavorato 2 catenelle di separazione invece qui ne faccio una quindi rientro e faccio una maglia alta rientro un'altra maglia alta quindi abbiamo fatto due maglie alte una catenella e due maglie alte una maglia alta in costa davanti ripeto è semplicissimo perché dobbiamo continuare dobbiamo riprendere la lavorazione non dobbiamo fare altro così allora Ok. arrivo alla fine del giro giro quindi adesso chiudo qui nella terza catenella iniziale del primo ventaglietto se qui mi resta diciamo ecco questo foro basta poi prendere largo il filo la lana e chiudere con qualche punto nascosto ok non è niente solo un paio di punti è quello che ho fatto io nell'altra manica allora maglie bassissime vado qui nell'archetto della catenella faccio 3 catenelle rientro maglia alta una catenella di separazione rientro e lavoro 2 maglie alte maglia alta in costa davanti Andiamo avanti così fino alla lunghezza che vi serve, ok. Quindi non, non vado avanti perché tanto la lavorazione ripeto: è semplice, dovete solo continuare a lavorare i, eh, i ventaglietti e le maglie alte in costo davanti, va bene allora andiamo avanti poi vi faccio vedere ehm, diciamo ancora no, non so se voglio fare un bordino o un collo o qui eh, se voglio continuare a fare un collo alto ancora non mi sono non mi sono decisa io sono così eh, man mano che vado avanti poi decido ok a dopo la mia lunghezza la lunghezza della mia manica in tutto io ho fatto 63 motivi quindi 63 ventaglietti arrivare alla mia misura adesso faccio un bordino quindi per non lasciare così quindi voglio fare un, un bordino allora con del, mm, con una maglia bassissima vado dentro la catenella di separazione faccio una catenella rientro e faccio una maglia bassa rientro dentro la catenella di separazione faccio una maglia una mezza maglia alta scusate rientro due maglie alte 12 rientro mezza maglia alta così rientro maglia bassa in questa maniera adesso qui faccio una maglia bassa in costa davanti così quindi vado scusate un attimo che prendo un po di filo allora adesso vado qui direttamente dentro la catenella di separazione eh, del ventaglietto quindi entro e faccio una maglia bassa rientro mezza maglia alta rientro e lavoro 2 maglie alte 1 2 rientro mezza maglia alta rientro maglia bassa una maglia bassa in costa davanti quindi vado sotto la maglia alta prendo il filo e faccio una maglia bassa quindi molto semplice un bordino semplicissimo come del resto la maglia la maglia è molto molto semplice da fare quindi faccio le due maglie alte mezza maglia alta e una maglia bassa maglia bassa in costo davanti allora vado nell'archetto faccio una maglia bassa una mezza maglia alta 2 maglie alte una mezza maglia alta una maglia bassa una maglia bassa qui dove abbiamo la maglia alta in costa davanti quindi vado sotto la maglia alta prendo il filo e faccio una maglia bassa questo è il bordino ok quindi vado avanti così per tutto il giro e poi chiudo nella prima maglia bassa con una maglia bassissima e taglio il filo e la manica è fatta ok quindi dopo ci ritroviamo a fare qui facciamo un, un bordo qui eh, allo scollo adesso riprendiamo la lavorazione qui nello scollo e vado qui su una spalla, quindi entro qui dove abbiamo le due maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Quindi entro qui, prendo il filo, faccio 3 catenelle, rientro. Possiamo andare anche sotto così faccio due maglie alte quindi 3 catenelle sono la prima maglia alta 2 catenelle rientro 2 maglie alte 1 e 2 qui abbiamo la maglia alta in costa davanti e lavoriamo la maglia alta in costa davanti qui abbiamo il ventaglietto 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte io vado proprio qui al centro quindi entro e lavoro scusate mi è scappato 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte maglia alta in costa davanti 2 maglie alte qui abbiamo il ventaglietto lavoriamo 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte maglia alta in costa davanti e andiamo avanti così per tutto il giro 1 2 maglia alta in costa davanti quindi adesso qui abbiamo i ventaglietti che vanno verso verso giù e qui adesso abbiamo i ventaglietti che vanno verso su ok quindi cambiamo la lavorazione un altro effetto dopo, allora andiamo avanti e poi ci ritroviamo e facciamo il secondo giro. Così chiudo nella terza catenella iniziale. Adesso continuo a lavorare e i ventaglietti le maglie alte in costa davanti fino a raggiungere diciamo un'altezza eh, di 4 5 centimetri e comunque io adesso vado avanti poi man mano che vado avanti che lavoro lo provo quindi poi quando eh, raggiungo un'altezza che mi piace vi dirò quanti giri ho fatto io allora sono entrata qui nell'archetto delle due catenelle ho fatto due maglie alte adesso invece di due catenelle di separazione vado avanti con una catenella di separazione e lavoro i ventaglietti così faccio la maglia alta in corso davanti vado nel ventaglietto lavoro 2 maglie alte e una catenella di separazione così quindi adesso vado avanti e poi vi dirò quanti giri ho fatto io ho aggiunto la mia l'altezza del mio collo ho fatto 10 giri e vi dico i centimetri sono eh, all'incirca sono sette sì, centimetri ok quindi io l'ho provato eh, provato e quindi mi piace questa altezza anche perché non lo voglio troppo largo altrimenti poi il colletto si gira così eh, si volta e c'è diciamo poi si vede il rovescio a me non piace ok quindi ho fatto 10 giri allora se vogliamo qui possiamo fare lo stesso bordino che abbiamo fatto le maniche quindi facciamo il bordino all'interno di una catenella lavoriamo una maglia bassa una mezza maglia alta due maglie alte una mezza maglia eh, maglia alta e una maglia bassa è lo stesso bordino che abbiamo fatto per le maniche ok allora adesso bisogna solo nascondere tutti i fili e poi eh, la maglia è finita bene spero che questo progetto è stato di vostro gradimento che insomma che desiderate anche voi realizzarlo se ho fatto qualche errore perdonatemi se mh, sono andata troppo veloce perdonatemi però all'inizio del punto diciamo all'inizio del lavoro vi faccio vedere cioè vado piano ecco e poi quando so che già eh, avete capito come si, si lavora il punto allora vado un pochino più veloce altrimenti veramente il video poi non finisce più ok allora, vi saluto, vi ringrazio e alla prossima. Ciao!